mignolo mignolo indice indice anulare mignolo con l'indice all'ottava con il dito medio quindi il secondo dito ovviamente identica alla scala maggiore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 di suonare questa scala su tutta la tastiera. solito consiglio alternare la scala Mm-hmm. terza maggiore che la terza minore. Sentite? Sono su un accordo maggiore e sto usando la terza minore. Quindi posso usare anche la benge di tre molle nove 6, elementi che abbiamo visto quindi a terza minore se vi piace la scala misolidia la scala dorica e più o meno vedremo le pentatoniche stanno bene sia maggiore che meno vediamo cosa mi viene in mente